ragazzi bentornati al DJ Show Gianni, eh, ma come mai iniziamo già con una sfida perché oggi mi sento al massimo della mia energia alfa sono fortissimo e quindi ti lancerò il guanto della sfida ah io questo guanto l'accetto molto volentieri ah, ok allora iniziamo, iniziamo subito allora io scelgo Dimmi un po' Dio tu tutti i bambini con quale vuoi perdere ah, Con quale Aha. voglio vincere forse Sei pronta? Sento che questa volta è la volta fortunata non ci credo, allora, non fila. ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, giuro, non hai trovato? non ci credo, non ci credo, che hai trovato. aspetta che lo approvero, che hai trovato, no bambini, qua ragazzi, qua ragazzi, vai vai, fai vedere chi hai trovato intanto, va bene, allora, io ho trovato Irgur, Sono emozionatissimo, Già. E tu che hai trovato? Guarda, ho le lacrime dall'emozione, ho trovato Lord Sol in versione d'oro! Wow, ma sei stato super fortunato! Uh, sono fortunatissimo! Non è giusto! Sono alfa gormitico! Mamma, uh, ma, so, ho bisogno di... Ah. Lord Sol versione d'oro non me l'aspettavo proprio. Comunque, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Allora, vogliamo ricordare come si gioca? Sì, sì, sì, sì. Vai. Allora, nella card c'è un numero qui okay. sopra. È il numero, nel mio caso, il numero 7. Ok, e nel mio caso, ovviamente, essendo Lord Sol in versione d'oro numero 9 altissimo c'è un'operazione di matematica che bisogna fare non è esatto, difficile esatto perché eh? sotto al nostro gormita c'è un numerino sotto esatto, il esatto. nel mio caso è il numero 2 eh, va bene, dai, ci sta. Ragazzi, qua ho vinto, è sotto il numero 2, si fa la somma, però... Sì, hai vinto tu, perché 7 più 2 fa 9. E ho capito, Giada, però Lord Sol, in versione d'oro... Lo so, è imbattibile, hai, hai imbattibile, ragione. È imbattibile, è imbattibile, Però dobbiamo ricordare una cosa ai nostri amici, Sì: che il numero della card, della card è sempre lo stesso, invece quello sotto al pirino del nostro Gormita cambia, cambia sempre. Cambia, cambia, quindi oggi quindi che ho trovato... un pacchetto è diverso. Esatto, oggi che ho trovato questo numero, magari eh, dopo domani, che ne troverò sicuramente un altro, troverò un altro numerino, però in questo video... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sono no, fortissimo! Gormitico, okay, andiamo avanti, ma... Alfa Gormite! Ultra Alfa Gorgonio! Hanno tutti capito che hai vinto! Hanno tutti capito che hai vinto! Altro, adesso basta! Vuoi un altro guanto della sfida? Mm, no, no, basta. guanti della sfida non ne voglio più, però adesso andiamo a parlare di un altro guanto che è molto più bello del guanto della sfida. Il guanto alfa? Il guanto alfa andiamo a fare un bellissimo unboxing. Lord Lord Sol, Lord Sol. Wow, il guanto Alfa! Sono emozionatissimo! È fantastico! Facciamo subito un unboxing? Sì, sì, sì, perché devo scoprire tutte le sue funzioni. Wow, Giada, il guanto Alfa! Hai visto che bello? È davvero gormitico! Ma facciamo delle distinzioni però con il bracciale Mecha. Eh sì, allora, non ci sono più i token, mm -hmm. ma ci sono le gemme. Eh sì! Qui abbiamo la gemma del cosmo, del cristallo. Dell'oceano e del magma, il mio preferito. E qui, che abbiamo già inserito, è la gemma dei Solark, i Solark vogliamo provare? assolutamente sì sentiamo intanto chi, chi evochiamo palladium, palladium. Wow. bellissimo e guarda e un fai po' fai vedere un pochino che guarda un po' se schiaccio questo la spada perché serve per evocare i gormiti, i gormiti. esatto esatto bellissimo questo e guarda. poi guarda Johnny c'è anche il suono dell'attacco il suono dell'attacco bellissimo e poi, e poi guarda un po' La luce! Sì, anche la luce! Eh sì, perché magari durante la notte che si vuole combattere possiamo È vero, vedere. si riesce a vedere qualcosa. Esatto, esatto. Ma lo sai che con questo guanto possiamo evocare i Gormiti come fanno i nostri amici? Ah, giusto, mi ha fatto venire in mente l'evocazione di Riff. La guardiamo. Guardiamola subito. Sì. Gormiti, potenza degli elementi. Energia del mare. Il del magma! Molto bene, ti devo fare esplodere! Giada Koga è davvero un elemento potentissimo per il popolo del magma! Hai proprio ragione, perché adesso il suo elemento si è evoluto da fuoco a magma. E lo sai che il magma è l'elemento più rovente che esiste sul nostro pianeta! Davvero! Sì. Può arrivare fino a 1400 gradi Celsius al momento della sua eruzione da un vulcano e sciogliere qualsiasi cosa trovi sulla sua strada. E Giada, il popolo di Kerion è, è davvero incandescente! Non <ride> sai cosa mi esalta oltre il popolo del magma? Che cosa? I fumetti gormitici! E beh, allora andiamo al giorno 1! E vai! Adesso, Johnny, è arrivato il momento del... ...summetto gormitico! gormitico! Ok, allora, leggiamolo subito che non vedo l'ora di sapere la storia. Anch'io! Allora... I Guardiani, ancora alla ricerca delle colonne che permettono di riattivare i Guerrieri Mecha, sono arrivati nel Regno del Vento. Insomma, volete capirlo o no che non è un gioco? Soprattutto voi, erone e Riff! Dovreste essere più seri! Non dico come Icor, sarebbe troppo, ma... Eh sì, d'accordo, faremo i bravi, ma, ma anche in missione ci si può divertire, no? Ci rinuncio. Con voi è come parlare al vento. Eh, del resto questo è il posto giusto. Ragazzi! Sì, dai, vediamo cosa risponde. Vento! Secondo te dovremmo essere più seri? A me sembra che abbia detto uhuuu! -huh. E eh, che vuol dire? Eh, che ne so, non parlo ventese. Con voi è inutile discutere. Però dovreste essere attenti, dobbiamo ancora trovare le colonne. Uh -huh. Potremmo essere attaccati in qualsiasi momento dai Darkan. Oh, qui non c'è vento, che strano. Pff, già, eh, di colpo camminare è diventato molto più faticoso. Eh già, avete ragione. È davvero strano. È come se mi mancasse l'aria. Per fortuna siete stanchi anche voi. Eh. Credevo di essere fuori forma. Almeno ha smesso di sgridarci. Vorrei fare un sospiro di sollievo, ma mi manca il fiato per farlo. Stanchi, guardiani? <ride> è ovvio, siete caduti nella mia trappola. Oh no! È Omega Kratos. In trappola? Ma qui non c'è niente. Esatto, amico mio. Lì non c'è niente, nemmeno l'aria che vi serve per respirare. <ride> Con i miei nuovi poteri è stato facile assorbirla tutta e ora, con quel poco che ne resta, siete in affanno. E adesso vedremo se in quello stato riuscirete a evitare i nostri attacchi. <ride> come sospettavo, siete come dei topi in trappola. Ormai è la fine per voi, guardiani. I Guardiani e la Custode sono nei guai. Omega Kratos li ha tirati in una trappola mortale, sottraendo l'aria. Infatti ha reso più difficili i movimenti dei suoi avversari che faticano a respirare. Figuriamoci evitare gli attacchi dei suoi soldati Omega. Cosa credi? Hm? Mi basta meno di un respiro per sconfiggerti! Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco! Combatti Ultra Koga! I Guardiani e la Custode si riescono a riparare dietro lo scudo del Gormita del Fuoco, ma. Ehi hey Riff, io posso difendervi, ma, ma senza aria non posso attaccare, il mio scudo non si accende. Non mi piace, ma forse stavolta dovremmo battere in ritirata. Sì, ma il mio bracciale indica che la colonna da queste parti... Eh, dobbiamo attivarla. Sì, è un peccato rinunciare a un soffio dal traguardo. Ah, un soffio? Sei un genio, Trek. Gormiti, potenza degli elementi, furia del vento, combatti Ultra Tifon! Se ci manca l'aria basterà aggiungerne un po', amico mio. Pensaci tu. D'accordo, allora scatenerò un tornado. Mm. Caricando oltre il limite la sua potente turbina, Ultra Tifo riesce a creare un flusso di energia tempestosa che incarna la potenza di mille cicloni. Poco male, mi basterà sottrarmi le forze, rubarmi... Eh no, amico mio, non lo sai che un forte vento può alimentare un incendio? Ultra Koga spicca un salto e rotando nell'aria aumenta il calore del suo corpo. Tornato a terra, lancia un inarrestabile raggio incendiario, alimentato dal vortice di Ultra Tifo. Fiamme selvagge! Bzz! Omega Kratos investito dall'attacco di Ultra Koga, è costretto a fuggire. Dannazione! Me l'avete fatta! Ma non è finita qui! Stavolta ce l'abbiamo fatta, è per un soffio! <ride> Già, e c'è un'altra cosa da sottolineare. Se l'abbiamo scampata è perché un gioco di parole ti ha dato l'idea giusta. Visto, custode, divertirsi è fondamentale. Con voi due è impossibile averla vinta. Per fortuna, questo vale anche per i Darkan. <ride> E eh già da questa storia mi ha emozionato davvero tantissimo. Anche a me. E a proposito di emozioni, sì. adesso è arrivato un altro momento emozionante. Quello di leggere cosa ci hanno scritto i nostri amici. Non vedo l'ora. Andiamo. Andiamo. Oh, ora è arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica. Sì, perché ci è arrivato un disegno da parte di Alessio. Eh sì, che e bello. disegnato Ultra Vulcan. Bellissimo. Guarda che bello, Johnny ah, l'ha fatta tutta una tina. Bellissimo. Ah, e c'è anche una dedica, la leggo. Vai, la leggo. Aggi, aggi. Ciao Gianni e Giada, sono Alessio, anch'io come molti appassionato dei Gormiti e del Gormiti Show. Siete troppo simpatici? Mi diverte molto vedere i vostri video. Vi invio il mio disegno, spero vi piaccia. Ops, dimenticavo! Il mio personaggio preferito è Zephyr. Un mega abbraccio! Curiosa questa cosa che non ha disegnato. Facciamo così. La prossima volta mandaci Zephyr. Mandaci Zephyr, ma. E, esatto. e se anche voi volete mandarci i vostri disegni, inviateli a gormitishow.gormiti.com. Noi li mostriamo in puntata. Giada, è finito questo episodio. Eh sì! Cosa vogliamo fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e condividete il video. È eh, giusto, giusto. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao! ciao. Bye. Uh -huh.